Ciao, sono Gerardo Paterna e lavoro da oltre vent'anni nel settore immobiliare come consulente e divulgatore. Per l'agente immobiliare, come pure per l'imprenditore che lavora in questo settore ricco di complessità, comunicare con efficacia è fondamentale per competere con successo. Lavorare con i contenuti, audio, video, testo, è un buon modo per comunicare il valore del proprio lavoro alle persone. Su blog geraldopaterna.com e sul canale Telegram eh, parlo di questo e di molto altro. Ti invito quindi a seguirmi per restare sempre aggiornato. Ti aspetto!